Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Eh, per chi non mi conosce, io sono Rossella, eh, insegno Logo Sealing, che è una modalità che si avvale di guarigione, che si avvale del potere della parola ed aiuta ad eliminare i sistemi di credenze, e le paure i blocchi limitanti e sabotanti, le resistenze, i traumi del passato eh, e può aiutare la persona a riallinearsi eh, e ritrovare il proprio potere personale e spirituale. Mi trovo qui con Lucia. Ciao Lucia, buonasera. Come buonasera. stai? Buonasera. Lucia buonasera. ha fatto un bel percorso. Eh. Un bel percorso con me, ha fatto delle sessioni private, poi ha fatto un percorso di dieci settimane eh, sulla manifestazione. Quindi abbiamo lavorato su tutti i blocchi legati alla manifestazione. Però Lucia oggi è diventata autonoma ed indipendente, utilizza Logo Sealing eh, per tutti gli aspetti della sua vita. Quindi ho voluto eh, fare, fare questa intervista e chiedere a lei eh, cosa ci può raccontare su Logo Sealing. Dimmi un po' Lucia, raccontaci eh. un come è andato il percorso, come ti sei trovata. Allora, buonasera a tutti, voglio lasciare questa mia testimonianza col cuore perché comunque ho conosciuto Rossella e mi sta insegnando tantissime cose. Eh, ho fatto il percorso con lei di Logo Sealing, eh, che è un lavoro bellissimo, bellissimo comunque perché riporti la tua energia comunque ad un, ad un equilibrio e dove gli ostacoli poi non li affronti in un modo diverso. Eh, niente, dico che da quando ho iniziato il percorso con Rossella eh, tante cose sono cambiate. Innanzitutto mi sento con molta più energia, mi sento mh, più, mh, uh, come si dice, mh, riesco ad affrontare qualsiasi cosa con più... Mh, mh, Coraggio, eh, con, più, con più coraggio, con più determinazione, e, e quindi questo lavoro mi ha aiutato tantissimo a livello energetico. Bene, bene. A chi lo consiglieresti, Lucia? Dimmi un po' a tutti, a tutti, a chiunque a chiunque vuole fare questo percorso, si sente eh, di fare questo percorso perché comunque è un lavoro che è per tutti perché comunque. Eh, tutti quanti ci possiamo trovare in situazioni dove abbiamo bisogno di lavorare su noi stessi, sulle nostre energie, sulle nostre paure, sulle nostre, ehm, sulle nostre emozioni. E quindi è un lavoro che possono fare tutti. Tutte le persone che magari stanno anche facendo un percorso eh, di guarigione, no? di riallegamento. Eh, tu lo usi per tutto, vero Lucia? Sì. Io sì, anche nei momenti in cui mi sento un pochino diciamo, scarica uh, di energie allora faccio il logo sealing e grazie comunque a, alla um, protezione dell'arcangelo Michele recupero il mio stato vitale, la mia vitale quindi, e quindi a seguito la riprogrammazione che è molto bella con il tapping, dove fai, si fanno delle affermazioni positive e, e, e, e arrivano tantissime energie positive comunque. Sì, io ricordo che quando facevo, stavamo facendo il corso tu dicevi mi sembra di essere, Cioè, mentre tu affermavi quello che volevi raggiungere, eh, tu hai detto proprio mi sembra di essere già lì, mi sembra già esatto. di aver manifestato eh, quello che desidero, no? È proprio questa esatto. energia eh, che, che, che porta, che sale, che cambia eh, durante il lavoro col tapping e con la riprogrammazione, vero? Bene, sì. sta avendo dei risultati concreti nel, nella vita di tutti i giorni? Sì, sì, già il fatto comunque che io con il lavoro che faccio comunque, essendo una persona che è molto sensibile e empatica, io sono un operatore sociosanitario e comunque tutti i giorni io tratto i, i, delle persone malatte e quindi un lavoro abbastanza abbastanza faticoso dal punto di vista fisico ma anche psicologico comunque e io sono sempre stata una persona comunque allegra dove comunque quando entro a casa dei miei utenti cerco sempre di, di dare di alleggerire comunque la loro sofferenza Certo. E quindi questo per me già è una grandissima cosa però mi capitava spesso che a contatto con collega, con alcuni, certo. o con alcune situazioni insomma eh, di, di scaricarmi facilmente perché assorbivo troppo le energie essendo appunto una persona molto sensibile e empatica certo. e invece adesso diciamo con questo lavoro io riesco comunque a schermarmi bene, faccio le preghiere e mi sento più inattaccabile. Come si dice? Bello, bellissimo. Impenetrabile sì. all'oscurità. Lo scuso, sì. l'altro sì. Michele, sì. bellissimo, veramente. Che bello, grazie. Io ti ringrazio per questa tua testimonianza. Spero che possa arrivare al maggior numero di persone possibili che magari stanno cercando proprio questo lavoro per cambiare la loro vita, proprio come sta accadendo a te. Grazie, grazie. per il tuo contributo, veramente Lucia. Un grazie abbraccio, a te, a te, a te. un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao.